Giulia Dell'Elisse e Beatrice Valli hanno fatto pace, la prova su Instagram. Uomini e donne, perché Giulia Dell'Elisse e Beatrice Valli hanno litigato? News sulle due ex corteggiatrici. Addio frecciatine, è tempo di messaggi d'affetto e auguri di buon compleanno per Giulia Dell'Elisse e Beatrice Valli. Le due ex corteggiatrici hanno cominciato a scriversi sui social network con toni civili e di stima. Ma perché la fidanzata di Andrea Damante e quella di Marco Fantini hanno litigato? In realtà le ex protagoniste di Uomini e Donne entrambe modelle e web influencer non hanno mai avuto scontri o battibecchi. Qualche tempo fa. Però, la sorella di Ludovica Valli aveva lanciato qualche frecciatina alla concorrente del grande fratello Vip e al suo successo. Subito è divampata la polemica sui social network, ad alimentarla sono stati soprattutto i fan delle due ragazze, visto che poi Giulia ha deciso di porre l'altra guancia. La Delellis, anziché aizzare il fuoco, lo ha completamente spento. Facendo i suoi migliori auguri per la nascita della seconda figlia di Beatrice. E Giulia ha ripetuto il gesto oggi, domenica 14 gennaio, in occasione del compleanno di Beatrice Valli. La Delellis ha infatti fatto i suoi migliori auguri all'Emiliana. Quest'ultima ha subito replicato, ricordando che domani lunedì 15 gennaio sarà invece Giulia a compiere gli anni. Insomma, tra le due i problemi del passato sono ormai un ricordo lontano, le ragazze hanno oggi un rapporto cordiale. Con grande soddisfazione dei follower, contenti di questo scambio di auguri avvenuto su Instagram. Brave.